Pepito purtroppo ha un problema diciamo che vorrei cercare di risolvere Infatti voglio parlarne con voi almeno magari potete darmi qualche consiglio Mi dispiace un po' per questa situazione Quindi nel video di oggi vi parlerò del problema che ha Pepito Eccolo Come avevate visto nello sfondo dello scorso video sono arrivate un po' di cose e le ho montate Guardate che figata c'è la nuvola, le robe americane, il fulmine che è tornato a funzionare Gli ho cambiato le pile Però sono arrivati altri due pacchi da Amazon che ovviamente vi farò vedere È arrivato un altro quadretto, metallico americano Con una bella donnina, con le minne al vento Ho scritto Strike Avrà fatto Strike con le sue tette E poi mi è arrivata una cosa Assurda, lo sciroppo d'acero Infatti stasera faremo i pancake Io e Bea li farò principalmente Bea E useremo lo sciroppo d'acero che non vedo l'ora di mangiare Io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti nel video vlog di oggi Oggi faremo un sacco di cose Andrò a fare la spesa Faremo un pranzetto molto molto speciale Farò il bagno a pepito Vi parlerò del suo problema E poi cucineremo i pancake Quindi preparatevi ci tenevo a dirvi che Marco d'ora in poi mi aiuterà con i video su YouTube per quanto riguarda il montaggio Ciao sono Marco il nuovo editor di Giuse Perché come avrete potuto vedere sto facendo tre video a settimana su YouTube mercoledì, venerdì e domenica Sto facendo ogni giorno dirette su Twitch Ogni giorno pubblico due TikTok faccio live su TikTok e ogni giorno carico una foto su Instagram quindi sto cercando di tenervi impegnati e farvi compagnia il più possibile per questa quarantena. Per questa missione. Sono qua al supermercato, questa è la mia nuova mascherina. Sembro un bandito, potete chiamarmi Barbuto il bandito. E tocca fare un po' di rifornimento perché ho finito tutta la roba a casa, quindi sono venuto qua al supermercato per prendere i beni primari, tipo la Nutella. Tipo le robe per fare i pancake visto che mi è arrivato lo sciroppo d'acero e tutte queste robe qua. Vabbè, a parte gli scherzi, devo fare la spesa perché. Sono rimasto senza roba a casa All'entrata mi hanno munito di guanti L'unica cosa è che sono spariti tutti i carrellini Il Rifornimento di pasta Lo spesone con barbuto è sempre piaciuto È da tantissimo, una vita ormai Da quando è iniziata la quarantena che non mangio del sushi Quindi oggi mi sono voluto togliere lo spizio. Dato che ho perso una delle mie scommesse Quelle tipo delle mie challenge che faccio su TikTok Ed è uscito che dovrei tingermi i capelli di rosa E ho promesso di farlo L'ho comprata Purtroppo non c'è quella permanente, avrei voluto farla, però questa qua dura dai 10 ai 15 lavaggi, quindi dura un bel po'. Quindi iscrivetevi al canale, attivate già la campanella perché nel prossimo video mi tingerò i capelli di rosa. Dopo aver fatto la spesa stiamo preparando il pranzo, qua ci abbiamo del buon surimi, il frigo così pieno e qua ho impiattato il sushi, l'ho messo in frigo almeno sta fresco, pranzettino tattico qua. Mamma oh mia. Eh, Uno. Questa è la mia reazione dopo più di un mese che non mangio sushi. Damn. Raga, quanto mi manca. C'ho anche le bacchette, così mi sento tipo al ristorante, anche se non lo sono. Prendiamone un altro. Mm. Che spettacolo. Guardate come Bea prende il sushi. <ride> Perché sono scomoda. Non metterci il coso, prendo il sushi come voglio. Basta! Non metterci il coso, prendo il sushi come posso. Oh, basta, basta, ah. basta. Ma Come si faccio? Ecco, la <ride> barbota è sempre piaciuta all'opera. Sto sbattere. bene. Sì, dai, sì. Sbattere sono un po'. <ride> Pancake della mezzanotte qua Preparati da perduto No <ride> Da me Sto scherzando Sto riprendendo Che stai facendo tutto Preparati dalla mitica Beatrice Cossu Baru se <ride> posso <ride> Ma manca l'ingrediente più importante Lo sciroppo d'acero qua Ora wow. com'è wow. perfetto Noi facciamo così E lo rompiamo Devo solo mescolare un po' Mescola mescola <ride> Questo si è bruciato <ride> No dai, già ne faremo due Guarda, guarda che fumo, si è bruciato questo La crepe si è bruciata Ma Non è una crepe, è un pancake Oh, uh, lo stesso colore della padella Puzza, puzza lo so eh, È un po' bruciata No, no, il colore è giusto, ci sta Quelli che ho mangiato a Londra non avevano questo uguale. E Io sono a Milano e sono a Londra, <ride> quindi non ho De, Ecco qua Forse ho è alzato troppo la eh, Ecco qua Che eh. Pronti per assaggiare questo pancake mm. ah, Buonissimo sul sciroppo d'acero mm. buoni. No, buoni Buoni buoni buoni Nel vlog di oggi stiamo facendo un sacco di cose Ora siamo in bagno perché Dobbiamo fare il bagnetto a Pepito Eccolo qua Ciao Pepito è l'ora del bagnetto Ciao Pepito Secondo me ormai ha imparato il suo nome ho visto in alcuni video che usano uno spazzolino per pulire meglio i ricci Ovviamente non ne ho usato, ne ho preso uno nuovo apposta E quindi oggi proveremo a pulirlo meglio Comunque sta diventando grandissimo Infatti adesso stavo provando a passare dietro il rubinetto ma non ce la faceva <ride> Invece prima ci passava tranquillamente eh, Dove vai? Guarda che cadi eh Ecco qua, che pettacolo, capito? <ride> Scappa Ecco qua, bagnetto fatto Non ti buttare giù, <ride> non ti buttare giù Uh, ora do una pulita anche la ruota di pepito perché puzza tantissimo eccoci qua, allora ho fatto il bagnetto a Pepito e adesso volevo parlarvi un po' del, diciamo, problema che ho riscontrato che sto riscontrando con lui ultimamente non so per quale motivo, lui è molto molto egocentrico fotogenico, tende sempre ad avvicinarsi a me, cosa ridi? ho notato che da quando ho preso la ruota invece, ogni volta che va sulla ruota si, si nasconde, ci va solo di notte e non capisco come mai cioè lui si fa vedere che fa tutto, che mangia che beve, e non sono mai riuscito a vederlo andare sulla ruota, quindi se Qualcuno ha un riccio, mi può aiutare, che magari ha una ruota e sa dirmi se il suo riccio si fa vedere mentre va sulla ruota, eccetera, perché ce lo vedete? Cioè questo è un problema, ce lo vedete che comunque lui è... con me sta bene, cioè, nel senso si fa prendere, si fa accarezzare, quando vado vicino alla gabbietta per darle da mangiare mi viene incontro, non mi punge, però quando va sulla ruota, zero, proprio si blocca. Cioè io vado lì per vederlo, si ferma, e non, non, non so spiegarmela sta roba, cioè è strano. Perché dovrebbe vergognarsi di andare sulla ruota? Cioè è un problemino Quindi se qualcuno sa aiutarmi Non so forse si sente in colpa andare sulla ruota Forse pensa che sia una cosa che non bisogna fare Non lo so O no Pepito Eh? Pepitone Cioè vedete Io lo metto anche così Non mi punge lui Cioè non è che dici ha paura Non lo so cosa quindi se qualcuno sa aiutarmi per favore è una cosa importante per me Perché cioè io gli ho preso questa ruota vorrei vederlo andarci sopra Lo sento solo di notte che va appena mi alzo boh, smette Cioè per dirvi non si vergogna neanche a cagarmi in mano Sapete che mi caga sempre in mano Ultimamente non lo fa più però Anche perché adesso fa certe cagate che sono grandi così quindi meno male E niente quindi se qualcuno mi sa aiutare vi ringrazio per me è una cosa seria, quindi non rideteci su. Noi ci vediamo ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 18 sul mio canale, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video. Spero che possiate aiutarmi con questo problemino che ho con Pepito, il mio riccio, e nulla. Ciao!